nello spazio del Genverde, nel polo Lionelo Bonfandri. Sono con Alessandra Pasquali, integrante del Genverde, italiana. Ciao Alessandra. Ciao. Allora, una, una domanda, perché il Genverde ha lo Piano Lab? Il Genverde ha lo Piano Lab come tutte le aziende del polo e come anche realtà che è presente in Italia ma che anche ha una ha una caratteristica spiccatamente internazionale e siamo al polo perché con il polo e quindi anche con la realtà di Loppiano Lab condividiamo la promozione della cultura, del dialogo, della condivisione, dello scambio di risorse. Ed in questo ci sentiamo inte totalmente integrate. Ecco. E In questi giorni sono passate tantissime persone, sì, da qui avete sì. fatto quanti spettacoli? Beh, totalmente, tra piccoli gruppi e grandi gruppi una decina. Una decina. Sì. E qual è l'impressione di questo via-vai di persone di, di tutta Italia? Eh, sento che c'è tanta curiosità, eh, perché anche si vuol conoscere questa realtà del Genverdi che esiste da, dagli anni 60 ma che ovviamente negli anni anche è cambiata, ha avuto, avuto all'interno tanti cambiamenti anche delle componenti come anche del, dell'uso del, degli strumenti eh, e anche delle discipline artistiche che comunque mh, eh, vengono attuate. No? E quindi la curiosità. Poi, dopo nel momento in cui si entra, anche la sorpresa nel trovare sia dei, sia dei cambiamenti, ma eh, soprattutto eh, sentire che eh, anche il Gem Verde, con le tematiche che tratta eh, nelle canzoni, eh, negli stili musicali,. Eh, Sentono che è integrante nella loro vita, cioè nel, nel senso che anche i giovani che vengono, più, dai più grandi ai più piccoli, anche le persone, cioè anche gli adulti, sentono che quello che noi facciamo è, è molto dentro il loro modo di, di vivere, ma anche nella loro ricerca di qualcosa di, di grande, di un messaggio. Quindi, e poi vederci anche sul palco, così di tutto il mondo, devo dire che impressiona anche impressiona, perché, perché si sente anche la gioia di esserci, di, di comunicare qualcosa di grande, di questo di grande, noi, che di questo noi tanto in questi giorni qui, no? sono tutti piacevolmente colpiti, anche eh. come si sente che vorrebbero farne parte in qualche modo, esatto. eh, per noi è il massimo. Infatti, eh, appunto parli di novità, ma perché state presentando un nuovo, un nuovo concerto che sì. si chiama Gen Verde in Concert, ehm, un, abbiamo visto un assaggio sì. di questo nuovo concerto in questi giorni qui. Allora, cosa bolle in pentola Alessandra? Eh, beh, ecco, il concerto ovviamente è molto più grande, sì. eh, ha più brani, ha... In dentro eh, musica eh, pop, rock, eh, abbiamo anche un brano intitolato East-West che è, è proprio è nato dall'incontro delle due culture del, del, dell'Est e dell'Ovest, eh, è soltanto un brano, cioè soltanto musica. E ci teniamo tantissimo anche perché anche quello parla di dialogo anche attraverso questa, eh, queste, queste culture integrate. No? Anche ci, sarà, ci sarà anche un pezzo teatrale eh, che va a fondo appunto nelle tematiche sentiamo, che sentiamo che sono attuali anche perché tutto quello che noi abbiamo prodotto negli ultimi tempi viene dal dialogo con i giovani. Ci hanno detto quello che anche per loro eh, sono sia i sogni per il futuro sia le difficoltà, quindi anche la mancanza di basi solide o di eh, valori su cui... Quindi nei nostri nuovi brani la cosa diciamo, che li caratterizza è non soltanto dar... Eh, argomenti risolti ma anche entrare anche nelle, nelle tematiche scottanti attuali per poterne uscire insieme risolverli insieme in una canzone ma ancor di più nel lavoro con i giovani perché eh, quello che hanno interesse è fare un percorso con loro soprattutto. infatti ha un, ha un nome questo progetto sì, vero? Eh, Start Now appunto eh, inizia ora, inizia qui eh, perché lo spazio eh, del, del palcoscenico, stage, sì, ok, è, è chiaramente quello che ci, la, lo spazio che ci ospita eh, come coronamento del nostro lavoro con i giovani, ma non finisce qui. Eh, si inizia qui per eh, poi portare tutto quello che noi viviamo nell'ambito delle discipline artistiche che proponiamo, con, ma che anche sentiamo che solta, sono soltanto uno strumento, perché anche i ragazzi quando lavorano con noi danno il loro... Mamma mia, condividiamo veramente tanto, anche scoprono talenti che non sapevano di avere e noi impariamo da loro. E questo riguarda il nostro lavoro in genere, anche il nostro modo di, di lavorare, di produrre, ancora di più con i giovani, sentiamo che questo succede. Allora, un'ultima domanda, sì. dove si trovano questi online? Alcuni brani che non sono... Presto ancora. online. Presto online. online esatto. sì. Dove? Sul sito del... Sul sito, del Shop Gianverde Shop sì. quindi lì almeno per andare a vedere che cosa c'è di nuovo. Certo, ah, sì, sì. Tra poco avremo mm -hmm. i brani nuovi, Bellissimo. ma tra pochissimo. Ok, grazie. Eh, grazie auguri. a te, Lari.